questa lezione parlerà delle divisioni in colonna le divisioni in colonna forse sono l'argomento più ostico che si affronta in prima media perché tutti i ragazzi provengono da scuole elementari diverse e quindi ognuno ha imparato una tecnica diversa perché aveva una maestra diversa e si scontrano poi con il professore di scuola media, in questo caso me obbliga tutti gli alunni a fare le divisioni in un modo. Ora, chiaramente ci sono tantissimi modi diversi di fare le divisioni. Questo secondo me è il modo più solido, più stabile, cioè funziona sempre per dividere sia per una, per due, per tre, per quattro, ma anche per... 100 cifre, più sono, anzi in questo caso il metodo più sono alte le cifre e più è facile e non solo, questo metodo viene utilizzato poi anche al liceo per la divisione dei polinomi quindi impariamo questo metodo per la vita e, e così poi quando andremo al liceo non dovremo andare a ristudiare un'altra volta la divisione quando avremo i polinomi Bando alle ciance, facciamo qualche esempio 4410 diviso 126. Intanto dobbiamo ricordare che gli esercizi sono da svolgere in riga, possibilmente in riga. Quindi questo è l'esercizio o parte di un'espressione. Io il risultato lo andrò a scrivere dopo l'uguale o andrò a mettere l'uguale a capo e il risultato lo scriverò qua sotto, sotto il dividendo. Nel caso in cui ho una divisione di cui non ho il coraggio di affrontare il calcolo in riga, la vado a fare sulla destra del foglio in colonna 4410 diviso 126. Il primo passaggio è il seguente, dobbiamo prendere abbastanza cifre qua a sinistra dal 4410 in maniera tale da superare il nostro 126 Quindi se io prendo soltanto il 4 è troppo piccolo il 44 è ancora troppo piccolo e dovrò prendere tutto il 441 inizio così il secondo punto è il seguente mi devo chiedere praticamente quante volte ci sta il 126 nel 441. Ora, sembra un'impresa difficilissima, ma c'è una tecnica abbastanza semplice. Basterà nascondere le ultime cifre. In questo caso nascondo il 6 e nascondo il 2, quindi nascondo due cifre del mio 126 e nascondo due cifre del mio 441 in maniera tale da trovare solamente le cifre 4 e 1 sono andato a semplificarmi, quindi la richiesta chiedermi quante volte il 126 sta nel 441 è la stessa cosa che chiedersi quante volte l'1 sta nel 4 questo metodo è soggetto a errori perché più cifre nascondo e più insicuro è il risultato ma ci avviciniamo molto al risultato quindi quante volte l'1 sta nel 4? Ci sta 4 volte Avendo nascosto due cifre il risultato è insicuro Ma noi sappiamo benissimo che se non ci sta 4 volte ci starà qualche volta in meno Quindi partiamo dal 4 volte e vediamo se effettivamente ci sta Da questo momento in poi dovremo fare delle moltiplicazioni Quindi andiamo a moltiplicare il 126 per 4 e il risultato lo dobbiamo andare a scrivere sotto il 441. 6 per 4, 24. Scrivo il 4 e si riporta il 2. 2 per 4, 8. E il 2 che riportavo 10. Scrivo lo 0 e riporto 1. 4 per 1, 4. E l'1 che riportavo 5. Come ho detto prima, abbiamo nascosto troppe cifre e abbiamo ottenuto un numero più grande del 441 ma ci siamo avvicinati chiaramente quando otteniamo un numero più grande abbiamo sbagliato, abbiamo trovato il 4 che è troppo grande, troppe volte abbassiamo il 4 di 1 e proviamo a vedere se ci sta 3 volte in questo caso siamo sicuri che ci sta facciamo quindi la nostra moltiplicazione il risultato della moltiplicazione lo dobbiamo andare a scrivere sotto il 441. 6 per 3, 18. Scrivo 8 e riporto 1. 2 per 3, 6. E l'1 che riportavo, 7. 3 per 1, 3. 378. Notiamo che perfettamente il 378 è leggermente più piccolo del 441. Possiamo quindi andare a fare una sottrazione. Come andiamo a fare le sottrazioni? Ovviamente sotto sono in colonna e dobbiamo andare a fare col prestito. Quindi l'1 meno 8 non si può fare, chiedo il prestito. Qui viene 11. 11 meno 8 fa 3. Il 4 è diventato 3. 3 meno 7 non si può fare. Chiedo il prestito. Quindi siamo a 13. 13 meno 7 fa 6 ho chiesto il presidio, il 4 è diventato 3, 3-3, 0. Quando ottengo lo 0, metto una sbarra, una linea, un qualcosa che mi ricorda che non devo andare avanti nella divisione. Nel caso in cui mi rimangano altre cifre qui, dobbiamo prendere una cifra alla volta e andare a metterle qua sotto. E ripetere da capo il procedimento. Quindi dobbiamo chiederci quante volte il 126 sta nel 630 come andiamo a fare? nascondiamo le ultime due cifre quindi 1 quante volte sta nel 6? sicuramente l'1 ci sta 6 volte è probabile che con questo metodo il 6 sia troppo grande però facciamo la nostra prova facendo la moltiplicazione e andando a scriverla sotto il nostro numero 6 per 6 è 36, scrivo 6 e riporto 3. 6 per 2 12. è 12, e il 3 che riportavo 15, scrivo 5 e riporto 1. 6 per 1 6. è 6 e 1 7. Effettivamente il 6 è troppo grande, perché 756 è più grande di 630. Allora, abbiamo sbagliato di 1, proviamo con la cifra precedente, il 5, quindi il 36 diventerà, diventerà 35 proviamo facendo la nostra moltiplicazione quindi dobbiamo moltiplicare per questo 5 e andare a mettere il risultato qua sotto 6 per 5 è 30 scrivo 0 e riporto 3 5 per 2 è 10 e 3 che riportavo 13 scrivo 3 e riporto 1 5 per 1 è 5 e 1 è 6 come notiamo abbiamo trovato perfettamente 630 andiamo a fare la nostra sottrazione 0-0, 0 3-3, 0 6-6, 0 abbiamo finito e non c'è il resto vediamo un altro esempio 90.200 diviso 88 non me la sento di affrontare il calcolo a mente cosa andrò a fare? andrò a scriverlo in colonna 90.200 diviso 88 devo prendere tante cifre in maniera tale che il numero qui a sinistra superi l'88 quindi il 90 supera l'88 ci andiamo a chiedere quante volte l'88 sta nel 90 nascondo l'ultima cifra l'8 nel 9 ci sta una volta adesso andiamo a fare la nostra moltiplicazione il cui risultato andrà a essere messo sotto il 90 8 per 1, 8. 8 per 1, 8. Perfetto, 88 più piccolo di 90. Procediamo alla nostra sottrazione. 0-8 meno non si può fare e chiedo il prestito. Il 9 diventa 8 e allo 0 diamo una decina. 10-8, meno 2. Il 9 è 8, 8-8, 0. Continuo prendendo una cifra alla volta e mettendola qua sotto. L'88 nel 22 quante volte ci sta? Ecco, se questo numero è più piccolo dell'88, ci starà 0 volte. C'è un'altra cosa che di solito si dimentica. Si sta 0 volte, le volte si devono andare a scrivere e dobbiamo comunque fare la nostra moltiplicazione e il risultato dobbiamo comunque andarlo a metterlo qui. 8 per 0, 0, 8 per 0, 0. 22 meno 0 fa 22. E continuo, prendo un'altra cifra e la metto qua sotto. Mi chiedo quante volte l'88 sta nel 220. Per scoprire quante volte ci sta, nascondiamo le ultime due cifre e mi chiedo. L'8 quante volte sta nel 22? 8, 16, 24. Ci sta due volte... Quindi 8, 16, 24, il 22 sta qui, quindi ci sta due volte. Qui metto le volte e procedo alla mia moltiplicazione. Moltiplico per 2, e il risultato lo vado a mettere qua sotto. 8 per 2 è 16, scrivo 6 e riporto 1. 8 per 2 16 e 1, 17. Perfetto, perché? vi ho ottenuto un numero più piccolo di 220 0-6 non si può fare, chiedo il prestito 10-6 viene 4 1-7 non si può fare, chiedo il prestito 11-7 fa 4 1-1, 0 prendo l'ultima cifra, 440 e mi chiedo l'88 quante volte sta nel 440? nascondiamo le ultime cifre, in questo caso nascondo lo 0 e l'8 e mi chiederò quante volte l'8 sta nel 44 8, 16, 24, 32, 40, 48, il 44 sta qui l'8 nel 44 ci sta 5 volte 5 per 8 è 40, scrivo 0 e riporto 4. 5 per 8 è 40 e 4 che riportavo 44. Perfetto, mi ho ottenuto un numero che è identico a quello sopra. Andiamo a fare le nostre sottazioni. 0-0-0, 4-4-0, 4-4-0. Ho finito. Ho il mio risultato che è 1025. Essendo scuola media e in terza media si affronta il pi greco che viene approssimato a 3,14 dobbiamo essere abili anche a dividere per 3,14 Proviamo a fare questa divisione 70,65 diviso 3,14 quando tutti e due i numeri hanno la virgola io posso spostare la virgola a destra in maniera tale che il dividendo non abbia virgole al suo interno, la sposto a destra a tutte e due ed è la stessa cosa che fare la seguente divisione 7065 diviso 314 ora, prendo abbastanza cifre in maniera tale che 706 sia più grande di 314 mi chiedo quante volte ci sta il 314 nel 706 nascondo le ultime due cifre di tutti e due i numeri, e mi chiedo quante volte il 3 sta nel 7. 3, 6, 9, il 7 sta qui, il 3 ci sta due volte nel 7. Faccio la mia moltiplicazione, 314 per 2, e il risultato lo andrò a scrivere sotto il 706. 4 per 2, 8, 2 per 1, 2, 3 per 2, 6. 628 più piccoli, 706, posso andare a fare le mie sottrazioni. 6 meno 8 non si può fare chiedo il prestito 0 non può prestare niente chiedo il prestito dal 7 7 diventa 6 e da l'1 allo 0 il 10 diventa 9 e il 6 diventa 16 16 meno 8 fa 8 9 meno 2 fa 7 6 meno 6 0 prendo l'ultima cifra e la metto il risultato e mi richiedo un'altra volta quante volte 314 ci sta nel 785 nascondo le ultime due cifre quindi il 3 nel 7 quante volte ci sta 3, 6, 9 il 7 sta qui il 3 nel 7 ci sta due volte Abbiamo già fatto la nostra moltiplicazione che fa 628, possiamo andare a mettere 628 sotto il 785. Andiamo a fare la nostra divisione. 5 8 non si può, chiedo il prestito. 15 8 fa 7. 7 2 fa 5, 7 6 fa 1. Ho ottenuto del resto. Cosa posso fare? Posso continuare la mia divisione, andando a mettere una virgola qui e uno zero qui e posso continuare all'infinito diciamo che mh, a scuola media ci basta arrivare a una massimo due cifre decimali andiamo di nuovo a chiederci quante volte il 314 sta nel 1570 nascondo le ultime due cifre quante volte il 3 sta nel 15. 3, 6, 9, 12, 15 ci sta esattamente 5 volte proviamo 314 per 5 Il risultato lo andremo a mettere qua sotto 4 per 5, 20 scrivo 0 e riporto 2 1 per 5, 5 e 2, 7 3 per 5, 15 0 meno 0, 7, 5, 1 perfettamente non abbiamo resto, allora non andremo a continuare. Il risultato è 22,5%.